Quelli a noi, non ci vedono proprio. A te forse. Mm. Perché a me mi hanno detto che siamo diversi e che non ci vogliono loro. Mm. Oh, allora. allora che? Filippino, ciccione. Ragazzi. Ah. Che cos'è? Funziona perché ogni disegno è diverso. Fossero uguali il fiore non. Sboccerebbe. La diversità è una ricchezza.